amore cos'è successo? non sei stata bene sì ma non c'è, non ho proprio vomito. hai rimesso, non hai rimesso niente perché magari sei a stomaco vuoto, ti sei appena alzata noi dobbiamo andare fuori a pranzo oggi ho appena sentito la mia amica per prenotare vengo su e tu vomiti no eh, cerca di star bene, adesso come ti senti? Mia. No, stai meglio? perché calda non mi sembri però ti ricordi che ieri mattina ti dicevo che avevi la faccia rossa? Eh? Ma chissà. Speriamo che non ti venga la febbre, dai. Cerca di resistere, ok? Hai fame adesso? O no? No, no. no? Ok. Allora senti, io faccio il bagnetto ad Anastasia. Tu ti rilassi ancora un pochino nel letto, ti accendi la TV. Eh? Se stai male, vieni subito in bagno, d'accordo? Dai. Buongiorno, Ciao, amore mio. Andiamo a fare... Eh? Ciao, andiamo a fare il bagnetto Ma adesso? Sì, preparo Beh? la vasca? Devo fare colazione Fai colazione, sì Però io intanto preparo la vasca La faccio calda calda così nel frattempo si raffredda Non lo fa con me? No, Vanessa no Vanessa oh, no. ha rimesso adesso, no? Non sta bene eh, Niente, dai, non importa lo e... fai da sola, va bene? Vani? Cosa succede? Niente, Vane, dai! Vieni, dai, dai, dai, vieni, vieni, corri, corri, corri, corri, non metterti niente. Ce la fai? Mi piacere di non esserti presa la gastroenterite. boh, corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri. Bon, Vane, allora. Eh, pranzo è annullato Fa niente non c'è problema e adesso ti ho dato i fermenti Speriamo che ti passi Comunque non sì. vuoi mangiare proprio niente niente In realtà Vanessa se io fossi sì. sicura Che ehm, gastroenterite Non dovresti né bere né mangiare Fino a quando dall'ultimo Dall'ultima volta che hai rimesso Passino almeno tre ore Quindi devi attendere un pochino Ma so oh, io ho fragole No vabbè le fragole non ci sono in questo momento Adesso Vediamo se papà te le va a comprare Ok eh? Dai. Anastasia. Allora, il fatto che noi non andiamo fuori a pranzo e che perché Vanessa non sta bene, non significa che devi stare tutto il giorno attaccata al cellulare. Io giocare a Roblox. Gioco amore un pochino. Adesso è quello lì è tuo, adesso gli do il mio. Ma eh, Hai un fidanzato? Chi ha un fidanzato? Questo qua. È tuo? No. Ah. hour later. More. Come stai? Meglio? Sembra tu abbia smesso di vomitare, vero? Almeno per ora, dai. Fammi sentire, perché prima mi sembrava un po' caldina. No, oh no. No. Ascolta, ti va una minestrina calda? No. no? Non ti va nulla per adesso? Eh? No, amore. Ho mandato... Anastasia con papà a fare la spesa e gli ho detto di comprarti le fragoline che ti andavano. anche le figurine. Sì, va bene, le figurine, ma non si mangiano le figurine, almeno credo. <ride> Quindi, eh, quando hai voglia di mangiare qualcosa, me lo dici, ok, amore? Perché questa unghia è più piccola? Perché mi si è rotta. Mi si è rotta sabato. No, venerdì. E ieri si è staccata del tutto. Poi mi aiuti a togliere lo smalto? Eh? Se te la senti, ok? Sì. Vane Vane Ma sono tornati papà e Anastasia dalla spesa Addio! E hanno trovato l'album dei cucciolotti Però purtroppo non hanno trovato le figurine Vero? Mm. Però dentro l'album ce ne otto pacchetti Sì ma neanche uno No, veramente Ani, ah, non li avete trovate? No Oh che peccato Solo due ne abbiamo E invece è 50, 50. 50. 50 pacchetti delle figurine, sì. Mamma, Mamma mia magari va... troviamo quella ah, Oh sto parlando, mi cagate un secondo? Quanto tempo ci metterete ad aprirle tutte? Mezza giornata Vabbè Vanessa stai meglio, ascolta, le fragoline appena sono le trovo dalla spesa te le preparo? Sì. Sì, ma vuoi solo quelle? Vuole... Eh, sì. Ok. Tu Ani cosa vuoi mangiare? Un Con che cosa? Yeah. Con l'olio? Faccio le orecchiette Amore Amore non ce lo facciamo Eh Pensavo ti stesse passando tutto E invece niente Senti devi stare però tranquilla eh? sdraiata, Gioia amore mio Piccolina Senti preparo Finisco di preparare la torta E poi mi vengo qua con te Va bene Vuoi accendere la tv no? Vuoi berlo un goccino di quella no. roba? No, ok, lasciamo stare anche perché più bevi e mangi, più vomiti. Ok? Mi dispiace. Mi dispiace Topino. Hai visto come sto male, Vanessa? Pensavo avesse finito, invece ha continuato. Ha vomitato ancora. Adesso abbiamo giocato, non ho, non ho detto niente ma eh, infatti stava meglio pensavo avesse smesso invece adesso è corsa in bagno guarda che appena si vomita dopo si sta bene eh, solo che dopo un'oretta ricomincia senti facciamo un dolcino mi aiuti? Eh? dai dammi una mano poi facciamo i compiti finiamo i compitini mi porti l'arancia bravissima questa bisogna grattugiare sei bravissima Ah, pure Ma amore brava, l'anno prossimo vai anche tu a ballare con Vane, ok? Come stai? Benino. Benino. E prima ti ho misurato la pressione perché ti sentivi i battiti del cuore in gola eh? ed è molto bassa. Quindi abbiamo preso un po' di sale. Adesso stiamo misurando la febbre perché hai mal di testa e voglio capire se darti la tachipirina oppure no. Va bene? No, sì, ma la do lo stesso. Te la do lo stesso così ti passa, ok? Giola. Vediamo quanto sarà. Ma quando sarà. suona la devi togliere. Questo non suona, dobbiamo guardare i minuti. Allora, questa è la febbre a 38 quasi. Adesso, vabbè, ovviamente, come già sapete, non si vede da qui. Eccolo, sì, si vede adesso, 37 e 8 più o meno. Bene, mettiamo la tachipirina. Perché subito. Subito te la metto adesso, va bene? Mettimi tre. No, sì, così <ride> fai come nel film di ieri, comincia a volare. Amo, ah, no, come stai? Sì. Meglio. Hai attaccato un po' di figurine? Sì. Sembra che tu stia meglio, vero? Adesso andiamo a dormire perché Anastasia domani va a scuola. Io la vedo. E tu no. Vediamo come va stanotte, ok? Andiamo su? Sì. Comincio ad andare con lei e sì. ti aspetto su, va bene? Sì, sì. Dormire perché è tardi e domani sì. si va a scuola. Sì. Non è vero? Sì. Ani. Anastasia, domani mattina, quando ti chiamerò e tu non risponderai, poi piangerai. Ti ho visto. Ci sono i tuoi piedi. Esci. Dai. Vai a letto che domani... Vai a letto. Ma perché? Vabbè. Amore. Amore. Cerca di dormire tutta la notte, non svegliare la mamma, no sto scherzando, eh. Se ti svegli che non stai bene, mi chiami. Qua c'è la bacinella, pronta per l'uso. Come ti senti? Da quando hai preso la tachipirina meglio, però mio, la mia paura è che quando poi passa l'effetto della tachipirina tu possa star male ancora. Come ti senti? Bene? O cominciamo? Cominci a essere un po'... Sì? Oh. Vabbè, dai, vediamo come va la nottata. Se proprio non va, boh, mm -hmm. deve stare a casa anche questa qui. No, non ce la no. Allora, tesoro, buonanotte eh? e speriamo di vederci domani mattina. Non prima, eh, capito? Solo io mi posso svegliare e controllarti. Tu dormi tutta la notte. Notte, amore, peccata, peccata, peccata. 1-0 per me. Cosa vuoi? Ma Voglio qualcosa di fresco Tipo? Un ghiacciolo No dai andiamo. Se vuoi ti faccio un bel bicchiere di acqua e ghiaccio Ok? Wow. Ciao. Vai a letto Ciao. <ride> Me lo fai un favore? Ciao, Vai a letto Per favore Ani Allora ragazzi è lunedì Vanessa credo abbia la febbre Sta misurando la temperatura A caldo quindi la mamma la scopre perché quando si ha la febbre bisogna scoprirsi se sia caldo ragazzi la febbre è a 39 e non so se eccolo lì no non è quello si sì, vabbè la vedete quella bianca comunque quella 39 supposta su postina mettiamola supposta Vanessa e poi andiamo a Nanna ragazzi buongiorno sono le 7 Vanessa è bollente bollente ho quasi paura a guardare il termometro perché ancora 39 niente 39 come a luna stanotte quindi adesso Vanessa ti metto le calze con acqua e aceto ok però lo devi sopportare va bene amore ti ho preparato anche una borsa di ghiaccio da tenere in testa, dai, 39 credevo peggio. Meno male, ragazzi. Ho preparato una bacinella con acqua, aceto e ghiaccio. Le metto le calze, le sue calze, le bagno, le strizzo e le metto i piedi. E qui ho preparato una borsa di ghiaccio, ce l'ho, ma non, in questo momento non so dov'è, sono molto stanca perché non ho dormito molto. Ok, vedete, ragazzi, ho messo i, i calzini di Vanessa dentro la bacinella bagno bene bene bene adesso li strizzo e glieli metto ai piedi vedete glielo messi così i suoi piedini caldi bollenti si rinfrescano e l'aceto toglie l'infiammazione della febbre guardatela con la sua borsa del ghiaccio finta fai da te ciao piccola mm. ti piace con le calzine bagnate sì? sono già asciutte sono già calde, certo è un attimo che si scaldano con i tuoi piedi bollenti e adesso la mamma te li cambia Later. buongiorno amore come Un pochino pochino pochino meglio allora stanotte ti ho messo la supposta sbagliata perché non vedevo ed era nella scatola giusta ma in realtà dentro c'era quella più piccina e me ne sono accorta stamattina e adesso abbiamo la febbre 38 e mezzo Beh, alle 9, adesso magari è scesa un pochino e speriamo che oggi vada meglio, ok? Hai voglia di mangiare qualcosina? Eh? Niente, niente? Dai, va bene, allora magari più tardi, ok? Ok, hey, bimbe, ciao Anastasia! Oggi sei rimasta purtroppo a casa anche tu, ma perché stamattina... Grazie. Purtroppo per lei, perché non è giusto che rimani a casa se non sta male. No, solo non che stamattina, lo eh, so amore, solo che stamattina, quando è suonata la sveglia, Vanessa aveva la febbre altissima e non me la sono sentita di andare, di lasciarla da sola con papà. Ma papà dormiva, non me la sono per niente sentita. E poi ero distrutta perché stanotte infatti non ho dormito. No, non ti ho nemmeno svegliata, Infa, infatti. infatti. io invece pensavo perché avevo dormito tanto, allora te mi ho svegliata, allora io dormivo. No, amore, non ti ho neanche svegliata. Vane, sembra che tu stia meglio, eh? In questo I momento ha mangiato. come? Ieri ha mangiato, però. No, vabbè, ieri ha mangiato tre gamberi e stanotte ho la febbre comunque 39. Adesso sembra che tu stia meglio, forse sei sfebbrata L'ultima volta che ti ho misurata la febbre era 37 e mezzo. Adesso sono le 1 e mezzo del pomeriggio e più o meno sarà 37. Facciamo i saluti? Concludiamo questo video. Io sì. ho documentato anche stanotte. Lo quindi c'è tutto. Dai, chi volete salutare allora, oggi? Allora, tre bambini su Roblox che ho che mi hanno chiesto se potevo salutarli in un video che si chiamano Antonio Francesca e non mi ricordo bene un nome, ma era una ragazza bambina, che si chiama Girafim, qualcosa del genere okay. un bacio a tutti e tre ciao ciao bimbe ciao.